Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, ormai ci conosciamo, io sono Mr. Camarium se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, invitate anche i vostri amici a fare altrettanto ah, vi raccomando, anche un like a fine canale o anche adesso che non fa male allora oggi vi voglio presentare questa soluzione ho utilizzato questo cuscinetto da imballaggio eh, per eliminare eh, circa 10 decibel dalla mia stampante Uh, sembra una scemenza ma effettivamente ha funzionato e sta funzionando anche mia cognata giù non sta sentendo niente uh, nell'uso di questa stampante questo materiale lo potete trovare tranquillamente uh, in, in, negli imballi dei televisori, nelle stampanti, lo trovate ov ovunque non è da confondere con il, uh, il poliestere che a seguire il poliestere è molto più duro questo qua è molto più soffice in pratica una soluzione del genere esiste anche su internet su amazon lo vendono eh, come articolo antivibrazione che è fatto in gomma costa dai 10 ai 50 euro Allora, visto che io sono eh, il tipo alla mano che cerco di riciclare eh, tutto questo cuscinetto qua ce l'avevo conservato nel mio ammaglietto perché avevamo comprato al lavoro una stampante circa due anni fa e io l'ho conservato eh, nell'eventualità che mi poteva essere utile e proprio ieri l'ho sperimentato e di la verità funziona benissimo quindi eh, non so se riesco a farvi una foto anzi posso fare di meglio cercherò su internet il nome di questo eh, prodotto così il link cioè metterò il link in descrizione così lo potete comprare eh, anche voi vi, vi dirò che rispetto al cuscinetto in gomma questo qui penso che costerà forse un euro al metro quadrato quindi a questo punto vedete che comunque la stampante sta stampando un supporto che mi servirà per mettere l'illuminazione sulla stampante, poi quando finirò farò un altro video. Allora quindi spero che questo sistema possa essere utile anche a voi, vi auguro buona giornata e vi raccomando un like.